La tecnica per, eh, chirurgica permette una rapida attivazione del sistema già a 7 giorni dall'intervento e una ripresa completa dell'attività sessuale a 45 giorni. Dopo aver effettuato un'anestesia loco locoregionale, si incide in zona infrapubblica per circa 2 cm.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 punto viene effettuata con una lama 12 curva una incisione minima sul corpo caveruto. Con l'introduttore di furlov si effettua una dilatazione prima delle cruda e poi della parte distale del stessa manovra viene effettuata controlateralmente, sempre effettuando una minima incisione di un centimetro e mezzo e poi dilatando con l'introduttore di forno dei corpi cavernosi. Dopo aver individuato con il dito l'anello inguinale esterno, lo stesso viene perforato con lo speculum nasale di Pignan e viene impiantato nello spazio di Rezius il pallone o reservoir. viene gonfiato con soluzione fisionale. Si preparano a questo punto i due cilindri protesi. L'introduttore di furlo e il speciale arco detto arco di Keit permette l'impianto dei cilindri protesi. Vedete come lo spingitore alla base dell'introduttore di furlo spinga l'acqua fuori dalla testa del glande e questo porti con sé il filo al quale è ancorata la protesi.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 il brillante viene accompagnato il cilindro protestu all'interno del corpo cadernico della Anche in questo caso viene effettuata una chiusura della poliproteina. Con l'aiuto dello speculum nasale si crea uno spazio nella borsa scrotale che servirà per alloggiare la pompa. Vedete come la pompa viene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 e i tubi vengono completamente nascosti all'interno del colore. Viene posizionato il drenaggio e si effettua la giustura della freccia la prova idraulica dimostra come il sistema sia correttamente